You got it. You con it. You're giusto e ciò che ha sbagliato. Eppure abbiamo miracolosamente scelto la via della punizione, dell'eccedenza, della prevenzione, che di... gli spiriti demoniaci continuano ad ispirare i nostri passi in general, cattivo, con la prima, sincero, fattivo, a... Ciao. vita! Ciao! Ecco ragazzi qui ho stoppato per concedermi un po' di privacy Però volevo ringraziare Massimo per avermi concesso il permesso di postare la nostra foto E anche ringraziare la fortuna perché non è facile beccare una persona con la quale non hai un appuntamento In se non ricordo male 700.000 Conosciuto per caso in chat e incontrato altrettanto per caso ieri Grazie Massimo